Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Firehush. In questo episodio andremo ad affrontare proprio quei due tenenti del Team Flare che vedete lì in alto a destra, guardateli lì fieri, pronti a farci il culetto. Mentre noi abbiamo la nostra squadra formata da Noibat, Hoalucia, Gudra, Talonflame, Greninja e Pikachu. Allora, ho letto i vostri commenti e mi avete consigliato di mettere Gudra come attaccante speciale, quindi io direi di seguire i vostri commenti, quindi... Seguire il vostro consiglio Allora qui abbiamo tutte le mega pietre Come vedete ne abbiamo davvero un casino ormai Andiamo a prenderci le nostre mente Vediamo eccole qui E la faremo diventare quindi modesta Eccoci qua Sì Perfetto Ora però dovremo anche cambiargli le mosse Dovremo mettergli degli attacchi speciali Ha ah, già fulmine Dovremo mettergli ass assolutamente drago pulsar Al posto di oltraggio Vediamo un po' se lo troviamo. Nel frattempo vediamo se troviamo anche altre mosse interessanti da mettere. Forse non c'è Fiamme, potrebbe essere interessante. O Energy Ball. Non impara Energy Ball. Vediamo. No, non lo impara purtroppo. Allora, vediamo un po', eh. Vediamo un po' cosa possiamo mettere a Gudra. Nel frattempo, mentre cerco varie... Varie mosse, direi di invitarvi a lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di... Pokémon Rush e di questa parte che stiamo affrontando, quindi di Kalos e del Team Flare. E iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Sludge Bomb potrebbe impararla, sì. Godo, Godo, Godo, God, così almeno contro il Folletto abbiamo una mossa, finalmente. Togliamo Earthquake, ritorniamo un po' di bolucci contro l'Elettro, però d'altronde è così. E andiamo a cercarci il nostro Drago Pulsar. Allora, allora, allora, vediamo un po' se lo troviamo... No, qui non è, non è qui Sarà più in basso, allora Beh, cerchiamo Psichico lo può imparare? Non penso, però No, appunto Lo potrebbe imparare Noebat. <ride> Effettivamente Noebat è speciale, eh? Sì Beh, Psichico non è male, ragazzi, eh? Psichico non è per niente male Al posto di Waterpool, sì, io glielo metto molto volentieri Tanto per attacchi di tipo acqua abbiamo Greninja Che va più che bene allora, vediamo un po' cosa dov'è la nostra Dragon Pulse Vediamo, eh Certe volte poi la, la manco, non la vedo e vado troppo giù Quindi vado un pochettino più piano Dai, dai, dov'è la Dragon Pulse? Spero di averla almeno Dovrei averlo come MT, dovrei averlo preso, eh Vediamo un po' forse non ce l'abbiamo, no abbiamo Dark Pulse, ah non abbiamo Dragon Pulse, ok, ok, Beh, che il tipo Drago non è particolarmente utile in questo momento, eh, oltraggio o meno non è particolarmente utile, però mi sembrava che l'avessimo presa Dragon Pulse o non l'ho vista io, Forse non l'ho vista io, faccio un ultimo controllo tornando verso l'alto. Poi magari voi nei commenti starete dicendo E lì, è lì, come fai a non vederla? Eh, mi spiace ragazzi, <ride> ogni tanto passa e, e non, non si vede. Allora, ogni tanto sei lì a cercare qualcosa e non, non la trovi, pur essendo proprio sotto i tuoi occhi. Però mi sembra che non ci sia. Dragon Pulse io non lo vedo. Quindi al massimo potremmo mettergliela facendogliela imparare dal eh, ricorda mosse Al massimo possiamo far quello Detto ciò quindi dai, l'introduzione è durata abbastanza Andiamo Affrontiamo questi due luogotenenti Bryony e Celosia o Selosia Affrontiamoli Con la loro musica del Team flare. Eccole lì Mandano in campo Bisharp e Drapion Noi abbiamo Holucha e Noibat Allora, io userei Psichico su Drapion e Acrobazia sempre su Drapion Doppio focus, non penso che lo uccideremo Anzi, mi ammazzano loro Noibat, peccato Hanno fatto doppio focus su Noibat, sono stati cattivissimi A questo punto hanno in campo Talonflame Ok, andiamo di Acrobazia su Drapion e Flying Press su Bisharp, che è super efficace. Drapion è resistentissimo, eh. Anche Bisharp è resistito, complimenti. Guarda lì, mi stanno disintegrando tutti i Pokémon. Fortissimi, mandiamo Gudra. Il nostro nuovo, anzi la nostra nuova Gudra speciale. E andiamo di Flamethrower, più Acrobazia. Anzi, cambiamo, no, facciamo Flame Tower. Vabbè, facciamo Flame Press. Semplice. Semplice e veloce. Ecco fatto. Holucia a livello 43, Gudra li Ah, scusate, 47, Goodrali a livello 48. Holucia viene anche avvelenato. Mannaggia Drapion. Questi punti esperienza avrei voluto che li prendesse noi, basta dire la verità. Allora, Manectric e Lypard. Ecco, questa è tosta. Allora, Sludge Bomb su Manectric e Flank Press su Liepard, dovrebbe one-shotare Liepard, buono. Ok, Graffio va a colpire Ho Lucia e ucciderlo, purtroppo non c'era molto che si potesse fare lì. E Sludge Bomb toglie metà vita, niente male, ma andiamo infine Greninja. E andiamo ancora di Sludge Bomb e direi Dark Pulse. Perfetto, si attiverà Battle Bond? No, ok, a fine, fine lotta non si attiva. Troppe distrazioni. Eh, sta diventando davvero ridicolo. Eh sì, sta diventando ridicolo, ma per voi che avete perso contro un ragazzino, due contro uno, tra l'altro. Andiamo a resuscitare tipo tutta la nostra squadra, perché è vero che hanno perso, ma ci hanno fatto parecchio male. Hanno ucciso tre Pokémon le nostre. E poi curiamoli. Perché ci sarà un'altra battaglia da fare oltre questa porta. In quest'altra caverna. Andiamo. Eccolo qui, il Team Rocket con Wob, Fett e Meoli. The boss said that Zygarde would be around here somewhere. E lo sapevo che stavano cercando Zygarde. Appunto il capo ha detto che Zygarde sarebbe stato qui da qualche parte. Magari, uh, maybe the steam flare people beat us to it. Forse appunto queste persone del Team Flare ci hanno preceduti. Impossibile. Siamo il Team Rocket dopo tutto. Wob, Fett! Ah, sembra che we get to live with more than just a legendary Pokémon today, sembra che ce ne andremo con più di un solo Pokémon leggendario oggi. Probabilmente intendono il nostro Pikachu che ormai per loro è talmente impossibile da catturare che è diventato leggendario. Ed ecco che parte la lotta contro Jesse e James. Allora, loro mandano in campo Inkey, che è di tipo buio psico, no? Perché potrebbe sembrare tipo acqua, ma in realtà è tipo buio psico. Allora, tipo buio psico sarebbe da tirarlo giù con coleottero, in teoria. O, sì, coleottero. Però non ce l'abbiamo, quindi andremo lì Super Fang. Full play, ok. andiamo poi air Slash. Dai, ma non riesce a fargli davvero niente, eh. Noi, è davvero molto scarso, finché non si evolve in quel cavolo di Noivern. Gourgeist. Lasciamo... È l'evoluzione della zucca Ok, non me la ricordavo minimamente questa roba Andiamo di Air Slash Non mi ricordavo che la zucca si evolvesse in quel Pokémon lì Davvero brutto Allora se riusciamo poi a tirarlo giù con un altro Air Slash Ah, Shadow Ball. Mi ha ammazzato, peccato Addio 9 batte di nuovo A questo punto mandiamo Talonflame E con Talonflame andremo di Acrobazia Perfetto Infine Wobbuffet Allora Wobbuffet se non sbaglio inizia sempre con Mirror Quote Almeno ultimamente ha fatto sempre così Quindi io di mandare contro Hawlucha Lo attacchiamo fisicamente Vediamo un po' eh E andiamo di x -Sysor. Super efficace e infatti usa Mirror Coat che non può colpirmi perché non l'ho attaccato con una mossa speciale ora è sotto contrattacco e ci ha disintegrati infame di un Wobbuffet. allora per onorare la più antica delle tradizioni lasceremo che sia Pikachu a battere il Team Rocket va il tuono pugno su Wobbuffet perfetto abbiamo battuto anche Jesse e James che esplodono di nuovo alla velocità della luce e possiamo prendere questi due strumenti che sono la Latiosite e la Latiasite, E due Mega pietre per fare mega evolvere Latios e Latias. Qui il Team Flare è sparito, come è giusto che sia, gli abbiamo davvero fatto totò sul sederino. Ed ora si può continuare, Allora, prima però si può andare qui sopra se non sbaglio, o meglio si può tornare un attimo nel, nella città per curarci i Pokémon perché sono stati disintegrati tutti. Quindi una curatina io la faccio, dato che dovremmo affrontare altri allenatori lungo il percorso per Fractalopoli, il nome davvero strano, posso dirlo, Fractalopoli, come traduzione per una città di Pokémon, che sono stati sempre molto, diciamo, semplici i nomi delle città di Pokémon, no? Addirittura per una generazione erano dei colori, azzurropoli, aranciopoli, eccetera, mentre qui Fractalopoli, Iantaropoli, boh, va bene... Abbiamo ancora Alain che vuole sfidarci, io non mi ricordo però chi mandi come primo Pokémon lui, quindi lasciamo noi, Noibat, in caso poi cambiamo. Ah, visto, ho visto che ti sei occupato di quel gruppo di persone che si chiamano Team Rocket. È stato talmente veloce che non sono riuscito ad arrivare qui in tempo. Ma ora abbiamo più tempo per combattere. Iniziamo, vai. Vai Alain, sfidiamolo di nuovo. Ma nel campo Metang, ok Noi ovviamente con noi bat non possiamo fare nulla Ma andiamo in campo Talonflame Ecco qua Meteor Mesh ci fa pochissimo, fortunatamente Andiamo di Flame Charge, super efficace Però ovviamente Metang ha una buona difesa Quindi noi gli facciamo comunque troppo danno Style Shock non ci ammazza, buono Ciò che non ti uccide ti fortifica, diceva qualcuno. Ok, Noibat a livello 46, ottimo. Poi Charizard che ovviamente farà mega evolvere, quindi io manderei in campo um, Noebat per fargli prendere comunque un po' di esperienza, anzi un bel po' di esperienza. Eccolo lì Charizard. E poi subito in campo Greninja. Eccolo qua, Charizardite X. Dragon Claw. Mm, porca! Che cacchio di danno che mi ha fatto. Andiamo di surf, sperando di essere più veloci. Ok, noi abbiamo fatto molto danno, però. Ah, è vero, perché ora è anche di tipo Drago, lui, continuo a dimenticarmelo. Lui ora è anche di tipo Drago. Um, provo a mandare Pikachu. Sperando che sia abbastanza veloce da tirargli un bel tuono pugno in faccia. Sì, è più veloce, però non è molto efficace, purtroppo. Perché è solo tipo drago. Drago fuoco, probabilmente. Quindi perde il tipo volante. Sicuramente, questo me l'avete già scritto nel video di ieri. Però sapete che, appunto, sto registrando questo video prima eh, di, di, di ieri appunto. Quindi non potrò aver letto i vostri commenti. Sei forte abbastanza, prendi questo con te. E ci regala, ci regala la charizardite X Con questo sbloccherai il massimo potere del tuo charizard appunto E alla prossima Allora A questo punto bisogna andare qui sotto A prendere quello strumento che abbiamo visto In quest'erba è pieno di strumenti nascosti Però sinceramente non saprei dirvi esattamente dove trovare questi strumenti nascosti Poi ecco volevo un attimo resuscitarmi. Chi è che era morto? Qua Greninja. sì, grazie E qualche super pozione A questi nobi di Pokémon Che hanno combattuto contro il Mega Charizard Di Alain Ecco qua, Pokémon selvatico Vediamo chi esce Magari qualcuno che non abbiamo ancora preso No, l'Iron. Vi ricordo che il Living Dex O meglio il Pokédex, sì Il Living Dex di Hoenn L'abbiamo già completato No, volevo passare nel posto senza erba Oh, Phantom! Fortu anzi, Fantump. Fortunatamente abbiamo preso un Pokémon che non l'abbiamo ancora catturato, quindi... Quick Ball e prendiamolo. Adesso riusciamo quindi a completare la linea evolutiva perché Trevenant l'abbiamo già catturato e sì, ho visto che ha fatto il dondolio della cattura critica. Quindi abbiamo catturato anche Fantump. Stamp Pokémon, anzi, Fantump, probabilmente non Phantom. Erba Spettro. E via così. Qui ci sono un botto di strumenti invisibili, però andiamo a prenderci solo quello che è visibile. Toxicroak, anche il Living Dex di Unima l'abbiamo completato. Anzi scusate, di Sinnoh parlando di Toxicroak. Di Unima invece ci manca solo Vanilith, la linea evolutiva insomma. Altro Phantom. Facciamo fuga. E proseguiamo. E di nuovo Phantom. Vogliono proprio farsi catturare questi Phantom, eh? Ok, attraversiamo questo ponte che abbiamo... Ah, un'infermiera così comoda. Peccato, avrei potuto risparmiare qualche strumento. Vabbè, che soldi non ci mancano, eh? Andiamo a sfidare questa pupa. Lilia, che manda il campo Boneri. Ok, noi siamo invece Noibat. E andremo di Dark Pulse. Non fa danno ragazzi questo Pokémon, eh? Non fa letteralmente danno. Allora, lui ha fatto rimbalzo, tipo volante, quindi io manderei in campo Gudra a tancarsi quel danno e a spedirlo poi all'altro mondo. Ah, mi ha paralizzato, che culo ragazzi. Andiamo di Sludge Bomb. Di nuovo rimbalza, che palle. Beh, curiamoci allora nel frattempo Fulial. Su Putra adesso mi paralizzerà di nuovo eh okay, no, fortunatamente no Sludge bomb E non è morto Complimenti Dizzy Punch mi confonde? Fortunatamente no era resistentissimo questo Buneri non si sa bene per quale motivo era boh. ultra resistente Vai corrimi ancora infermierà già grazie allora, lì c'è un'allenatrice mentre qui sopra c'è uno strumento Andiamo a prendere lo strumento prima PP up Ottimo Altro giro, altra corsa E gli optile. Facciamo fuga E andiamo a sfidare questa allenatrice Clementine Che manda in campo all'omomola Madonna, che Pokémon brutto ragazzi Allora Super Fang E tiramoli via subito in metà vita Lui è stato Wish quindi si curerà eh, Usiamo il Slash Proviamo a fargli un po' di danno Eccolo che si cura Sto infame Andiamo ancora di Super Fang No dai ha missato Ok si cura di nuovo Non finirà mai questa rotta ragazzi Cambiamo Pokémon Pikachu è tutto tuo. Fulmina quella Momola di merda. Allo Momola, anzi. Soak mi ha trasformata in un tipo acqua. E quindi mi ha fatto perdere il danno della stab. Quanto ti odio allo Momola. Thunder Punch. Thunder Punch di nuovo. E addio. Cioè, guardate quanto era fastidioso questo Pokémon. Certo, avevamo davanti Noibat che non faceva danno, però era davvero fastidioso comunque. Percorso 21, sfidiamo questa allenatrice. I will be Kalos Queen. Attenzione, questa vuole diventare la regina di Kalos. Fa parte dell'anime questo personaggio, questa Lady Amelia, mi sa di sì. Con una linea di dialogo così specifica probabilmente viene dall'anime. Allora, tipo Drago, Dragonair, mandare Gudra. Vediamo cosa, cosa riesce a fare Gudra. Aia, ah, yeah, Ice Beam. Ok, l'ha tankato molto bene. Andiamo di oltraggio. Ecco, anche se, appunto, Gudra è diventata speciale, oltraggio fa comunque un bordello di danno. Espion, se lo prendo in faccia un altro oltraggio. Guardate che danno! Se non mi confondo, è fatta. Perfetto, è fatta. E Gudra sale anche a livello 49. Vorremmo imparare Body Slam. No, l'abbiamo appena fatta diventare speciale, quindi no. Ok, poi andiamo a sfidare quest'altra allenatrice. Curiamo nel frattempo Gudra. Allora. Qui abbiamo altri due allenatori in realtà. E uno strumento. Prendiamo lo strumento prima. Una Manectite. Oh, figo. Per fare il Mega Evolvere Manectric. E arriva anche sta Facciamo fuga Non possiamo fuggire Dai, su Grazie Ok, non sembrano esserci altri strumenti qui Anzi, lì C'è un altro personaggio importante Che dovremmo affrontare Molto probabilmente Allora, lì Cleo Volevo andare a sfidare questi due allenatori In realtà, prima Fuga Fidiamo lui Ehi, sfidiamo te Sto Ranger Shinobu Comanda in campo Zangoose E Zangus potrebbe fare parecchio male Al mio Noibat quindi sostituisco subito E mando in campo Greninja Ok taunt, perfetto Andiamo poi di Surf Che fa parecchio male Cacchio che male Ok che era anche un colpo critico eh però minch, non me lo aspettavo. Intanto diventiamo Greninja Formash. A livello pure 49 extra senso. Non è male. Eh? Extra senso non è per niente male. Togliamogli Water Pulse. Beartic, tipo ghiaccio. Um, lasciamo Greninja Formash, facciamolo combattere un po'. E proviamo proprio. Anzi, andiamo con Dark Pulse. Comunque, un po' di danno glielo fa. Ok, Trash mi aspettavo che morisse il nostro Greninja. E contro Beartic, manderò Talonflame. E andiamo di Flame Charge. Super efficace. E addio Beartic, molto bello comunque come Pokémon Beartic. E abbiamo battuto anche questo Ranger. E finalmente, finalmente, Noivern. Se Noibat si evolve in Noivern e diventa un Pokémon vero, un Pokémon utilizzabile. Ole. E vorrebbe imparare Dragon Pulse, ecco, alla faccia, di, alla faccia di Kudra che non può ancora impararlo, gli tolgo questo punto Super Fang, che non ci servirà più, perché adesso proveremo il nostro fortissimo, nuovo Noivern. Contro questa allenatrice Che concluderà qui l'episodio Perché prima di andare a parlare con la persona importante là sopra Finirà l'episodio Allora, Dragon Pulse su Stamfisk Ok, Stamfisk è comunque abbastanza tancone come Pokémon Quindi è normale che non venga one shottato da Noivern Però come vedete ora è tutta un'altra storia